Nel precedente video, ragazzi, abbiamo visto una breve introduzione su Amazon Custom. Oggi entreremo più nello specifico. Quindi accendiamo le idee e partiamo con Ideandu! Quanto può costare secondo voi un servizio come Amazon Custom? Ho sempre paura quando parlo di costi perché mi immagino sempre che qualcuno mi rifili un costo esorbitante. Amazon Custom è semplicemente un servizio che Amazon offre in aggiunta ai suoi servizi di vendita, quindi se volete vendere grazie a questo servizio dovete semplicemente avere un account venditore. Quanto costa Amazon Custom? Per avere Amazon Custom devi avere per forza un account professionale. L'account professionale costa 39 euro al mese. E in più dovrei pagare le commissioni su ogni prodotto venduto. Vi dà un sacco di vantaggi. Ad esempio potrete pubblicizzare i vostri prodotti direttamente su Amazon. Avrete una maggior possibilità di essere trovati grazie all'algoritmo del motore di ricerca. Oltretutto potrete avere degli strumenti più avanzati per l'inserimento degli oggetti. Oltre al piano di vendita professionale di 39 euro che Amazon vi offre, dovrete anche pagare una commissione per ogni oggetto venduto. Questa commissione dipende da una specifica tabella che vi metterò in descrizione quindi se già vendete su amazon amazon custom è gratuito invece se state per cominciare dovete semplicemente sottoscrivere un abbonamento in base alle vostre esigenze prima parlavamo di una cosa che secondo me è estremamente interessante cioè il posizionamento. Per posizionamento si intende farsi trovare sul motore di ricerca di Amazon. Il motore di ricerca di Amazon è molto simile a Google e grazie a un algoritmo permette di posizionare il prodotto o tra i primi posti o tra gli ultimi posti. E come sapete il miglior posto di dove nascondere un cadavere è sicuramente nella seconda pagina del motore di ricerca poiché nessuno l'andrà a vedere. Quindi quali sono i fattori più importanti per l'indicizzazione del vostro prodotto allora sicuramente uno dei fattori più importanti sono realizzare un buon titolo e una buona descrizione del prodotto molti sottovalutano questo aspetto è estremamente importante inserire un titolo che comprenda tantissime chiavi di ricerca il più possibile senza andare a danneggiare però il senso compiuto del titolo. Ma questo lo approfondiremo un po' più avanti. Un altro fattore importantissimo sono le recensioni. Oggi le persone una delle prime cose che guardano è quanto è piaciuto il vostro prodotto quindi si basano sulla recensione che vedono su Amazon leggendo magari sia le peggiori che le migliori. Amazon stesso nel suo algoritmo privilegia chi ha recensioni migliori rispetto a chi ha recensioni peggiori. Questo perché Amazon vuole sempre consigliarvi il prodotto migliore e sicuramente se hai delle buone recensioni l'algoritmo di Amazon ti premia. Un'altra delle cose estremamente importanti sono le immagini. Assicurati di avere delle belle foto e soprattutto la prima immagine deve avere lo sfondo bianco Questa è l'unica regola e non può assolutamente avere scritte da nessuna parte tranne che sul prodotto quindi evita di mettere all'interno delle immagini frasi del tipo compra oppure disponibile per 50 modelli amazon ti bloccherà immediatamente il prodotto e non lo renderà visibile a nessuno sicuramente l'algoritmo di amazon è estremamente complesso e questi sono soltanto alcuni piccoli consigli che vi posso dare per partire, approfondiremo più avanti il sistema di ottimizzazione per motori di ricerca di Amazon. Un'altra domanda interessante è quanti e soprattutto quali personalizzazioni posso fare grazie ad Amazon Custom? Se vogliamo sintetizzare i tipi di personalizzazioni sono tre. Il primo è sicuramente il testo, quindi il fatto che voi possiate inserire un testo come nome, cognome o le iniziali, dando la possibilità all'utente di cambiare il font oppure di inserire anche il colore del font stesso. Il secondo tipo di personalizzazione è una personalizzazione di tipo immagine, cioè potete cercare un'immagine sul vostro smartphone oppure cercarne una su Google. Il terzo tipo di personalizzazione è un tipo di personalizzazione a opzione. Quindi potremo inserire delle caratteristiche dirette di quel prodotto come ad esempio la scelta di alcune immagini predefinite oppure la scelta della grandezza del prodotto ad esempio piccolo, medio e grande. Amazon ti dà la possibilità di personalizzare il prodotto con centinaia di opzioni. L'editor ti dà la possibilità ad esempio di avere delle superfici quindi puoi vedere il prodotto da un lato oppure dall'altro oppure ad esempio da sotto. Ogni superficie ha la possibilità di avere delle sue personalizzazioni quindi ogni lato ad esempio può avere un testo, un'immagine e la superficie successiva invece avere ad esempio solo una personalizzazione di testo. Potrai mixare queste cose come più ti piace e secondo le tue esigenze. Ok, adesso parliamo di spedizioni. Chi è che dovrà spedire i prodotti? Ovviamente sarete voi. Il vostro prodotto personalizzato non può essere spedito direttamente da Amazon. Questo significa che non potrete mai avere un oggetto personalizzato Prime. In realtà proprio in questi giorni siamo stati contattati da Amazon perché stanno sviluppando il prime anche per gli oggetti personalizzati. Tuttavia a oggi non è ancora disponibile. Parliamo ora delle categorie di vendita. Secondo te puoi vendere qualunque prodotto in qualunque categoria? La risposta è no o meglio sì ma lo devi chiedere ad Amazon. Quindi se il tuo oggetto è in casa e cucina dovrai fare una specifica domanda ad Amazon e se ad esempio un altro prodotto si trova in abbigliamento anche qui dovrai chiedere la possibilità ad Amazon di vendere questo prodotto. C'è un'unica limitazione nella vendita, non puoi vendere prodotti nella categoria multimedia, quindi ad esempio se pensi di vendere computer personalizzati laptop personalizzati, tablet personalizzati, a oggi non è possibile farlo. Un grandissimo consiglio che io ti posso dare per partire con la vendita con Amazon Custom è quello di fare un rapido controllo per vedere se c'è qualcuno che già vende ciò che tu vuoi vendere personalizzato. Anche se trovi molta concorrenza non è detto che tu debba abbandonare la tua idea, l'importante è scegliere una personalizzazione differente dagli altri, offrire sempre qualcosa in più e sempre qualcosa di diverso. Quindi il mio consiglio è quello di partire da una ricerca su Amazon. Cerca quello che vuoi vendere, guarda chi sono i tuoi potenziali concorrenti, guarda che tipi di personalizzazione fanno, quante recensioni hanno e soprattutto il costo al quale vendono il loro prodotto. Ti sconsiglierei di cominciare a vendere un prodotto che ad esempio ha dei concorrenti che hanno più di mille recensioni. Questo renderebbe davvero difficile la vendita e a meno che tu non abbia un prezzo fantastico o qualcosa di davvero unico che gli altri non offrono eviterei di partire in questo modo. Quindi parti dalla ricerca, guarda ciò che puoi offrire in più degli altri, guarda se puoi avere prezzi migliori degli altri e poi puoi cominciare a vendere il tuo prodotto personalizzato ricordati di avere una buona marginalità sul tuo prodotto perché le commissioni di amazon a lungo andare si fanno sentire un'altra cosa di cui avrai bisogno è saper utilizzare un programma grafico come ad esempio photoshop oppure hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a farlo. Realizzare l'editor non è semplicissimo ma puoi riuscire a farlo se hai delle discrete competenze in ambito grafico. Un'altra competenza importantissima, come dicevo prima, è il discorso di saper scrivere una buona descrizione. Troppi venditori sbagliano in questo. È fondamentale saper scrivere bene saper descrivere bene il tuo prodotto perché anche se non ti sembra quello che faranno i clienti sarà leggere la descrizione del prodotto migliore è migliore saranno le vendite ok ragazzi anche questo approfondimento è finito spero che vi sia stato utile se avete domande lasciatele sotto nei commenti ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e nel prossimo video vedremo come fare un prodotto su Amazon Custom. Quindi faremo un esempio reale e concreto. Da Ideandu 2 è tutto, un salutone a tutti quanti, alla prossima, ciao!